Buonasera amici telespettatori, ben ritrovati a questo quinto nuovo appuntamento con Punti di Vista, trasmissione realizzata in collaborazione con Agile Production e la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami. Primavera inoltrata, questo bel sole e questo bel caldo non potevano non accompagnarci questa sera lungo il cammino, perché parleremo delle emozioni, delle sensazioni, di tutta la bellezza e la meraviglia legate al nome arte. Lo faremo dal punto di vista comunicativo, analizzeremo il termine arte dal punto di vista comunicativo e lo faremo soprattutto analizzandolo attraverso la pittura, la danza e la musica. Eh, grazie ai nostri ospiti, che ringrazio per aver eh, accettato il nostro invito qui questa sera. Il Paolo Rescigno, musicista arrangiatore. Buonasera. buonasera. Marisa Portolano, cantante mezzo soprano. Salve, buonasera. Barbara Carvosca, pittrice. Buonasera. E Renato Cinquegrana, ballerino di danza moderna, formatosi presso la prestigiosa Università delle Arti di Zurigo. Buonasera. Buonasera ai nostri ospiti di nuovo, a voi da casa ricordo che potete sempre intervenire durante la diretta utilizzando il numero che troverete sempre in sovraimpressione, lo 081 287 955 o tramite la diretta Facebook che troverete come sempre sul mio profilo, sul profilo di Sergio e anche dei nostri ospiti tramite Twitch, quindi potete eh, lasciare i vostri commenti, domande o dubbi. Detto questo, grazie ancora per averci scelto e la parola passa a Sergio. Bravissima come sempre, buonasera a tutti, ben ritrovati, benvenuti e, come dire, dateci la gioia di capire qual è il percorso, percorso artistico che vi ha portati poi a raggiungere gli obiettivi che fino ad oggi avete consolidato. Partiamo dal maestro Rescigno, musicista arrangiatore, ma lei ha studiato addirittura all'Università del Middlesex, ho capito sì. male. Sì, perché il mio percorso nasce prima come musicista, come pianista. Io ero uno dei tanti bambini che cominciano a studiare pianoforte a 8-9 anni. E la mia figlia non è famiglia di musicisti, quindi ho cominciato con insegnante privata. E poi mi sono trovato nel corso degli anni a fare gli esami da privatista al conservatorio, dove mi sono diplomato dopo pochi anni e Parallelamente è nata la passione per la tecnologia e io che avevo una strada già tracciata, quella della medicina, invece ho cambiato facoltà e mi sono iscritto poi a Ingegneria Elettronica perché nacque l'idea dello studio di registrazione e quindi il fatto di creare una società e di acquistare dei macchinari professionali importanti ci ha fatto creare uno degli studi che ancora oggi dopo 40 anni dalla sua nascita è uno dei primi studi di Napoli nel quale sono passati praticamente tutti gli artisti dai fratelli Bennato di quelli buoni non ce ne stanno tanti Io ho fatto un <ride> po' di ricerca c'è molta improvvisazione in questo settore sì, oggi soprattutto trovare uno studio qualificato è molto complesso certo, anche perché oggi c'è l'avvento dei computer allora il computer a differenza di quando noi impiantammo lo studio 40 anni fa c'era o lo studio professionale oppure non c'era altro. Si registrava in casa con i registratori a cassette. E invece, eh, poi successivamente, l'avvento dei computer ha, reso, ha messo nelle mani di tutti degli strumenti per registrare, discreti. E quindi oggi basta avere un. Sapere una un sala po smanettare, Pro. diciamo. Sì, esatto, saper smanettare un po' ma è comprare un microfono, un computer e dire io ho lo studio, faccio lo studio, ma lo studio per fortuna è ben altra cosa, perché eh, comprende non solo mh, dei locali adatti e trattati acusticamente, eccetera, ma poi anche delle apparecchiature di ben altro livello, perché lei pensi che, eh, anzi ti do del tuo ovviamente Sergio, eh, pensa che oggi con un, eh, un microfono di quelli professionali costa diverse migliaia di euro, quindi molto di più di quanto costa cioè, un buon computer. Esatto, cioè. e hanno una qualità superiore ed è quello che fa la differenza poi tra le registrazioni amatoriali e quelle professionali. E come dicevo, ricollegandomi al discorso del mio percorso artistico, il mio essere musicista e poi di aver lavorato... Eh, nei primi anni di, di professionismo con, con il maestro De Simone con altre eh, situazioni teatrali o professionali ha fatto nascere questa passione anche per la tecnologia e per la registrazione impiantata la società noi ehm, mettemmo su questa, eh, questa piccola impresa che poi è cresciuta e comprammo delle apparecchiature importanti e su queste noi basammo tutto il nostro lavoro, facemmo fare tutti i lavori di cablaggio, e di messa degli impianti, da uno dei migliori tecnici che aveva costruito gli studi più importanti anche a Roma, della Forum dove andavamo Ricone o altri, e quindi abbiamo, eh, io avevo una necessità di approfondire questo aspetto tecnico perché ero musicista ma mi approcciavo in maniera Maniera, mi approcciavo come neofita a questo nuovo lavoro, che all'epoca si imparava da chi l'aveva già fatto prima di, di noi. Eh, noi andavamo a imparare il nostro lavoro negli altri studi e guardavamo gli altri tecnici lavorare, così come ho fatto poi quando sono andato all'Università in Inghilterra del Middlesex. Noi andavamo negli studi e guardavamo lavorare, io ho avuto la fortuna di lavorare con Nag Bagdam che era stato il fonico di Phil Collins l'autore di, di quelle sonorità eccezionali che ancora oggi noi sentiamo nei dischi eh, più importanti che venivano fatti in Inghilterra e quindi tornato qui eh, avevo questo bagaglio e questa cosa completai i miei studi eh, di ingegneria e quindi cominciai ad approcciarmi alla tecnologia e eh, capire il funzionamento di quelle grandi console, di quei grandi mixer che poi fanno il suono, e il mio intento nel corso di questi ormai 40 anni di attività è stato sempre quello di piegare la tecnologia, adesso l'informatica, perché siamo diventati informatici, al servizio dell'arte e al servizio della, della qualità Poi del la, facciamo, suono. la facciamo, ci ritorniamo, sai perché? Perché ci voglio ritornare, c'è la tecnologia, ci sta tutto quello che vogliamo, come criterio proprio di struttura musicale, però la struttura musicale più bella è la voce, la voce umana che deve coniugarsi perfettamente, deve essere sincronizzata certo. con i suoni e parlando di, di, di voce umana, la bellissima voce, fatemelo dire, io ho sentito eh, gli ultimi pezzi di Marisa e Grazie. francamente Grazie. sono rimasti, no no ma non sono complimenti perché non ne faccio in linea generale, però... Napoli-Buenos Aires, è da ascoltare, io veramente lo consiglio a tutti quanti. C'è anche un pizzico di misticismo no, in questo sì, sì, sì. tango, ma veramente molto bello. Poi mosaico e poi c'è l'ultimo, però. Sì. L'ultimo, non, non, non scopriamo tutto. No, non, non scopriamo subito Tutte le carte. Tutte le carte. Come nasci musicalmente, a cosa ti spingi? Allora, nasco musicalmente con un percorso artistico, un percorso di studi classico quindi eh, voce classica, voce impostata, voce da soprano quindi percorso eh, di studi inerente a questo tipo di vocalità per cui eh, studi eh, di aria d'opera, operetta, eh, madrigali tutto quello che è il bagaglio di eh, un, una che persona che ha che così sembra quelle musiche che sta con un cimadonio ragazzi voi dovete sentirla perché <ride> veramente detto così, mi dice no ma io l'opera, l'opera mi scusa ma andate a sentire le canzoni di Marisa Portolano grazie, grazie, sì, eh, si può tranquillamente andare su Youtube, sul mio canale ci sono no, i vari dillo. video eh, che abbiamo fatto nell'arco di eh, tutti questi anni che eh, sono un escursus di tutto quello che è stato il mio percorso artistico perché nasco come ho spiegato precedentemente con questa impostazione classica e lirica poi successivamente a un certo punto, poiché amo tantissimo il Novecento, ho Pensato di uh, buttarmi nel discorso appunto del novecento, di esplorare il nostro il secolo scorso uh, dove la musica appunto l'ha fatta da padrona uh, partendo dalla, dal cabaret, quello tedesco uh, Kurt Weill, per uh, affrontare il musical po poi il tango anche... sì assolutamente no, un progetto che condividete un sì, progetto niente. che condividiamo assolutamente da tantissimo tempo da quando ci siamo conosciuti perché insomma giusto noi diciamo agli spettatori che ci stanno seguendo, noi siamo marito e moglie quindi il nostro è stato come dire, un connubio che si è creato nell'arco degli anni lui mi ha dato una serie come dire, di dritte, di uh, uh, informazioni su cui lavorare e poi io ho fatto le mie scelte e poi ci siamo uniti. Io vi ho spiati anche mentre costruivate dei pezzi, eh, ve lo voglio dire ah, cioè, degli... Purtroppo non li posso mandare grazie. in onda però vi ho visti mentre parlavate del droghe è veramente un tra l'altro un bellissimo rapporto anche di coppia il che non è sempre facile quando no. si è nel mondo dello spettacolo no assolutamente però modo. devo dire che diciamo ecco, no, ha sì, precisato sì, è è sai <ride> in nessun mondo allora, sì. però ecco la musica e l'arte sicuramente ci ha uniti perché comunque ci ha dato quella linfa vitale per trovare sempre qualcosa su cui andare avanti eh, rapportarsi, discutere eh, misurarsi eh, perché magari eh, altri tipi i di rapporto, come dire, sono, sono soggetti a, ad afflosciarsi. Invece nel nostro caso eh, un sì, poco po alla Raimondo certo. e Bianello e alla Raimondo e, e Sandra, e però ecco a dirmelo vi, vi bombarderò sulla <ride> vostra pagina, sì, sì, sì, sì, Sto sì, scherzando, non lo farei mai, però voglio dire Quindi. Prego. Continuo. no no no volevo dire questo semplicemente che appunto il nostro rapporto ci ha dato la possibilità di poter trovare altre situazioni eh, altra linfa e quindi creare questa, queste situazioni che poi abbiamo portato facendo dei concerti proprio sul novecento, stop mi firmo vai perfetto no no noi abbiamo continueremo dopo ci ritorniamo e adesso vi devo presentare un artista a tutto tondo perché io l'ho scoperta in una esposizione meravigliosa a Villa Domi, tempo fa e mi ripromisi di invitarla in trasmissione poi lei mi fece un regalo meraviglioso la regia non può farlo vedere però noi lo alziamo un attimo lei fa queste cose qua è un'arte particolare ce ne parla Barbara Karbowska però mi deve prima precisare una cosa, io voglio capire Barbara perché si definisce una fragile guerriera dell'arte. Mi ha colpito questa frase. Allora, questa frase eh, mh, mh, mh, deriva un po' dal mio, vecchio, dal mio vecchio dalla mia vecchia produzione proprio intitolata Fragile Guerriera, eh, che è un ciclo de, de opere delle opere ispirate delle donne. delle donne che oltre che fanno qualsiasi, qualsiasi attività quotidiana come qualsiasi donna, eh, si impegnano anche con l'arte. Ho eh, fatto un ciclo di queste opere, eh, poi successivamente ho fatto una mostra a Casa dell'Uovo e eh, ho anche là qualche quadro di, di questo ciclo Fragile Guerriera eh, e da quel periodo mi hanno nominato anche proprio a me, fragile eh, guerriera. Allora, ritorniamo invece a, ai suoi lavori eh, straordinari, eh, dei, dei quali io devo ringraziare. Come nasce l'idea dei Tombolati? Diciamolo subito. Curiosissimo, io, seguitelo perché. Eh, L'ultima precisazione: lei non è una fragile, lei è una guerriera e basta. Lei viene da Danzica, che è una città meravigliosa tra le altre cose dove sono nate tantissime cose, tantissimi fermenti, però eh, si definisce napoletana perché è stata qualche giorno a Napoli. Quanti... Eh, infatti io mi sento più napoletana che polacca perché eh, sono arrivata a le, le, le, da Napoli a 32 anni, eh, tra poco, a 2 novembre eh, passeranno 30 anni, sono 30 anni, sono tre decenni che, che, che vivo intensamente in a Perfetto, tombolati e tombola nata, quasi, no, più di 5 anni ah, sotto il periodo di Natale eh, quasi per il gioco eh, 17 dicembre eh, 2000, mi ricordo una data precisamente due, eh, 17 dicembre 2016 venuta a trovare mi... in uno studio una giovane giornalista che stessa è stessare per fare un'intervista dopo questa intervista io ho chiesto di posare una foto con... che lo volevo io fatto a tutte le persone che in qualche modo hanno attraversato il mio percorso della mia vita quindi lei ha passato per questa, per questa foto all'inizio non sapevo non ancora non avevo idea chiara come, come fare questo ritratto però poi per improvviso mi è venuta l'idea di, di fare pescare a lei eh, dalla, dal panariello un, un numero della tombola lei ha pescato, eh, pescato il numero 39 la fune inganna eh, quindi ovviamente lei ha rifiutato questo numero quindi bevizio, abbiamo pensato, però, entrambe, un... va bene, facciamo, facciamo pescare a mia tre, tre possibilità. Quindi ha pescato altri due numeri e alla fine ha scelto pescare, pescare il numero 56, la caduta. <ride> e... Non ve li giocate, perché non si vince <ride> niente, lo voglio dire. No, non sappiamo, <ride> non sapevo ancora in che modo inserire questo numero della tombola e poi giocando giocando lei ha messo questo, questo numero della tombola coperto la propria dell'occhio e poi io l'ho ingigantito anche questo numero della tombola dietro la testa come se fosse... Eh, allora, aur sì... Uh il primo, primo, un quarto, il un primo estratto si direbbe io non, so, non avevo proprio idea che poi lasceranno altri io però devo dire una cosa eh, io ho avuto il privilegio di intervistarlo nel suo laboratorio artistico che è veramente una galleria d'arte bellissima e comunque di giri insomma, si, si trasuda arte e fece la stessa cosa anche a me. Infatti, il numero 5 mi fece. <ride> e, e da lì nacque l'idea. Poi ci ripromettemmo entrambi di rincontrarci in studio. Stasera siamo riusciti ad averla perché, per reciproci impegni, non c'è stato dato. Finalmente abbiamo Barbara. Io eh. leggevo da un articolo di Vincenzo Gambardella che ha descritto la casa. Come a Napoli, nello studio casa di Barbara Carvosca, tutto è come una ballata, come un mandolino che suona le corde in esatto, levare. Esatto, sì, è emotivamente forte perché lei, lei dipinge anche sul... Eh, come si chiama? No, no, si non si si centrin. Centrin. no, capito no, cosa mi ispiro del centrini. Ah, Ma guardate, sempre, è qualcosa di Sono dipinti di su tela, sempre olio su tela e sono... Ehm, Ornamenti decorativi che inserisco a volte come Aurora, come in caso dei tombolati, eh, a volte eh, come il sole, eh, inserisco nei paesaggi, a volte come corona. Eh, cambia sempre questo centrino un po' forma e anche significato. Perfetto. Renato ti tocca. Renato è stato guest dancer presso la Stadttheater di Braunschweig in Germania esatto. però lui si è formato artisticamente ed ha studiato in una delle più rinomate università svizzere vai Renato, ne hai facoltà, ok, allora diciamo che uh, la scelta di andare in Svizzera nasce dal fatto che volevo fare una ricerca artistica più profonda no? Perché comunque il mio percorso comincia con uh, il moderno all'età di sei anni e dopo diciamo come ha detto appunto prima Marisa, dopo aver fatto uno, stu uno studio tradizionale no? che con tutte le tre discipline, ad un certo punto c'è da fare una scelta e andare più a fondo in, uh, in una di queste discipline e io ho scelto la danza contemporanea al che ho fatto una ricerca tra le varie università più prestigiose d'Europa ed ho scelto la Zurker Rockschule des Guste in Svizzera Zurigo precisamente una grandissima università dove veramente mi ha formato in tutti i sensi sia artisticamente che professionalmente e ho avuto il piacere di lavorare con tantissimi uh, guest Teacher, guest dancer di tantissime compagnie sul panorama della danza contemporanea in Europa. E veramente mi ha formato in, uh, in tutti e cinque sensi, come si suol dire. e Questo percorso che ho fatto in Svizzera mi ha portato allo Stadt Theater Braunschweig dove lì ho preso questo contratto. È un teatro importantissimo, esatto, un diciamo importantissimo, in Germania. Un grande teatro e um, dove ho avuto la possibilità uh, lì di esprimermi al 100% ho avuto anche il piacere di recitare in tedesco che era una lingua per me <ride> abbastanza sconosciuta dato che all'università parlavamo tutti l'inglese questo è anche un valore aggiunto ovviamente che do all'università perché comunque dopo hai veramente sei padrone proprio di te stesso veramente puoi lavorare in maniera più serena perché comunque la padronanza della lingua e comunque tornando sera. al discorso del teatro, comunque è veramente un grande teatro lo Stat Theater Braunschweig, lì veramente mi sono potuto esprimere al meglio. al meglio, veramente al 100%. Ho dato me stesso al 100%. Beh. Dopodiché, diciamo che a parte Covid, aperta e chiusa parentesi, abbiamo avuto di, delle situazioni, delle questioni familiari abbastanza delicate, che ometto questo momento per non dilungarmi che diciamo mi hanno un po' stazionato diciamolo così ho qui... tagliato le ali sì. no, ho tagliato le ali no diciamo mi hanno stazionato Trenato. per qualche, qualche momento, per qualche annetto però diciamo che la passione e la, de la mia determinazione non, non mi hanno mai abbandonato in questi anni e devo perché ci racconti eh, senza fare nomi degli, dei personaggi di quello che hai fatto ultimamente su Roma. Va benissimo. Sì, eh. ci torniamo però tra pochissimo perché io dovrei lasciare la pubblicità. Publicità. Ci vediamo tra pochissimo. Cuori di sfogliatella.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 081 8 1 Eccoci ritrovati, noi stiamo accogliendo un po' di domande da casa e partiremo proprio da Paolo Rescinio perché ci chiedono se è mai troppo tardi per iniziare ad imparare questa disciplina, quando è buon iniziare e se le piacerebbe anche insegnare. Sì, io già da diversi anni faccio dei corsi di ingegneria del suono perché ho notato che molti dei ragazzi che sono bravissimi al computer poi non hanno cognizione di come, come è fatto un microfono come va ripreso uno strumento soprattutto quando parliamo di strumenti acustici un pianoforte, un violino, una batteria e quindi molte volte sono bravissimi a, a comporre delle cose poi a, a mettono una voce o mettono uno strumento e là vengono fuori le carenze perché nessuno gliel'ha insegnato e allora mh, proprio perché questo era un lavoro che si imparava in un altro studio adesso tutti quanti si inventano la ruota da sé a casa propria e quindi sbanettano perché poi il computer offre delle enormi possibilità e quindi questa cosa mi ha, mi ha portato già da diversi anni a fare dei corsi che io preferisco fare personalizzati e poi alcuni anni fa ebbe un'esperienza con Italia Lavoro e l'Università di Benevento dove facemmo dei corsi post universitari per, eh, proprio per approfondire questa, questo aspetto ed eravamo io e Fabio Venturi che l'ultimo fonico, fonico di Morricone eh, che saluto <ride> quindi un'età matura per iniziare a imparare sarebbe quella universitaria diciamo, sì, quella una, dove già ci di sono di delle, con, delle basi musica. soprattutto tecniche solide e musicalmente sarebbe, sarebbe positivo che chi fa questo lavoro abbia comunque delle conoscenze anche musicali perché è la musica applicata alla tecnologia che, che è la cosa affascinante secondo me di questo si lavoro si sposa bene anche con questo genere secondo me Sì, è chiaro poi io per deformazione professionale devo tenermi aggiornato su tutti i di generi e quindi <ride> devo ascoltare generi a me congeniali e, o altro io non so se avete visto il film Ennio bellissimo di Tornatore e una cosa diceva Morricone, buonanima, eh, che un arrangiatore è un musicista al servizio di un'altra cosa, quindi deve saper fare tutto, deve conoscere il rap, deve conoscere l'hard rock, deve conoscere l'heavy metal, deve conoscere il pop e quindi deve essere padrone di vari linguaggi musicali ed è per questo poi che la cosa diventa affascinante Tutti i generi che hanno subito però nel tempo delle mutazioni proprio genetiche certo, certo, perché sono cambiati gli strumenti, sono cambiati i linguaggi musicali e poi c'è da dire questo, non sempre c'è stata un'evoluzione positiva perché io trovo che mentre una volta chi scriveva canzoni era comunque qualcuno che suonava Adesso c'è un degrado perché molte volte si approcciano alla musica persone che suonano col ditino sulla tastiera ma che non hanno idea di che cosa sia un accordo, di cosa che sia tristezza. una nota. No, eh, però fatto un specchio, lo, di... però questo è lo specchio di, di certi eh. generi musicali dove si tende, si tende a comunicare più con la parola, ecco, il rap, ecco, le altre cose, con tutto il rispetto perché poi ci sono... Delle cose di rap veramente intelligenti, pregevoli. Anche molto, sì, eh, molto pregevoli. Però musicalmente veramente. sono carenti, perché alle volte sono pezzi. Noi abbiamo avuto ospito Savo, che è un ragazzo straordinario. Certo. E, e ci sono poi delle cose che mh, si basano molte volte. Un pezzo di 4 minuti, 5 minuti con un solo accordo. Per me un musicista inconcepibile, però, però mi fa <ride> proprio. una botta all'ostra. Ecco, stato. quando succede una cosa del genere, muore un musicista da qualche parte. <ride> e parliamo di bella musica, allora dai tangonia è l'agonia del tango scusa la mia ignoranza Marisa sì sì l'agonia di un amore sulle note di un tango abbiamo, ah che carina io volevo fare sviluppate. una battutaccia invece. <ride> no quando abbiamo sviluppato questo nostro progetto sul tango perché io amavo il tango sono andata anche a lezioni per un paio di anni perché volevo capire il tango è espressione musicale ma è anche espressione corporale dove uno più uno fa sempre uno, questa è una famosa frase che non ho coniato io, comunque vabbè, a prescindere da questo, e questo pezzo fa parte di questo lavoro Napoli-Buenos Aires dove noi ci dedicamo appunto a questo connubio fra la musica napoletana e la, il tango argentino e Tangonia diciamo, è appunto uno dei pezzi principali perché lo abbiamo scritto noi. Quindi ci sembrava di essere riusciti abbastanza bene in questo... All'Italia con l'Argentina c'è un sì, filo conduttore, un ma al di là dell'amore dell calcistico de, io credo che il 30% degli argentini, forse anche di più, siano tutti italiani o figli di italiani, quindi tangonia è proprio fatta anche su misura. Sì, sì, perché poi quando lo abbiamo sviluppato l'abbiamo portato nelle milonghe e diciamo che ha riscosso buoni consensi, soprattutto da parte di tutti quelli che appunto erano nelle Milunghe a ballare, perché oltre alle classiche canzoni argentine, Carlos Gardello o simili degli anni 30, c'era qualcosa che sicuramente li stimolava di più, perché insomma è la musica napoletana eh, con l'arrangiamento appunto di tango, che può essere tangone, può essere milunga ci, ci sarebbero tante che cose anche. da dire sì, sì, sì. e quindi diciamo forse Platone aveva ragione quando diceva che la musica fa bene al cuore assolutamente sì al cuore, al cervello e a tutto quello che è il nostro corpo umano perché produce sicuramente delle, de, produce serotonina, dopamina tutte quelle, tutte quelle sostanze che ci fanno stare bene Perfetto, e intanto Io... se ci stanno sì, domandando tornare... ancora dal... Sì, eh? alla Barbara Perché ci domandano, vabbè sempre tornando sui tombolati Non trascuriamo no... mai i nostri amici da casa No, certo, sempre sui tombolati però sempre tramite l'articolo di Vincenzo Campardella che io ho letto dall'inizio alla fine e che devo dire che non conosco questo giornalista ma mi ha fatto un articolo proprio dettagliato al massimo a ah, uno scrittore Ok, ok, ok. e parla dei tombolati come dei desideranti cioè di coloro che desiderano essere visti dall'esterno e paragona anche dal, dal greco che è vedere e conoscere la stessa cosa perché loro vogliono essere conosciuti da chi li guarda quindi desiderano di essere visti, guardati e quindi riconosciuti e ci si domandava Viene da chiedersi cosa accade quando nessuno li guarda, già che vivono solo nell'attimo della nostra visione, della conoscenza che si opera in noi, guardandole e riconoscendole. Cosa accade quando non li guardiamo? Quando eh, guardiamo... Eh... Allora, bagniamo, perché... <ride> <ride> allora, guarda, io li guardo sempre con tutti i miei quadri, quindi io osservo, li guardo... Eh, anche, se sono, anche se io non li guardo, ci sono, ci sono... Ah, Scrooge il microfono sì, perché forse. abbiamo problemi tecnici ah, okay. certo. Forse perché uh. un po bassa col tono di voce, eh. Vai. Allora, lo ripeto di nuovo, se non, se non ha sentito. Eh, comunque cosa su, ah, succede se nessuno eh, li guarda? Eh, li guardo io questi quadri, li guardo io perché eh, eh, mi fanno compagnia. Eh, io osservo sempre i miei quadri, specialmente dove, dove, quelli qua dove, dove c'è. Eh, eh, dipinto figura umana mm. eh, però Barbara sì. io sono stato eh, a casa tua che è anche il tuo laboratorio artistico mm. e a questo punto la domanda te la devo fare io perché io non ricordo uno spazio libero, ne, ma neanche per un francobollo. Ma mi devi dire su quale base tu fai la scelta, su quali sono i quadri che guardi e se ci sono dei quadri preferiti che tu guardi con più piacere. Sì, sì ci sono quadri più preferiti. È la cosa più strana è che quelli che sono preferiti miei. Preferiscono anche le persone, cioè il mio pubblico Forse anche preferisce quelli qua. Anche. Ehm, come si fosse. ho visto, quelli, visto un sacco di persone penicoli. conosciute vedendo eh, di sì. Tombolà tantissimi eh, amici. Figura umana è proprio Qui abbiamo temo. tanti amici in comune, voglio eh, dire. Eh sì, è vero. No, alla fine, a Napoli siamo alla fine tutti amici, ci conosciamo tutti, <ride> soprattutto nel mondo del, del, del, del, del, dell'arte. Eh. Allora, parliamo invece di René. Renato, eh, tu Renato, sei giovanissimo, puoi dire anche l'età 25 Renato ha 25 anni, eh, è un, un dancer affermato <ride> e, però diciamo, lui ha avuto appunto questa battuta d'arresto come l'hanno avuto un po' tutti credo anche loro artisticamente per quanto riguarda certo. questo biennio covid non voglio entrare nel merito del covid però ha creato dei danni inimmaginabili perché la danza è un po' come il calcio un esatto. ragazzo di 23 anni è un discorso un ragazzo di 25 anni è un pochino diverso ci sono più difficoltà a trovare come dire una collocazione a 25 anni o è la stessa cosa? Allora dipende Dipende da, da che lato uno guarda la cosa, diciamo che 25 anni non è né tardi né troppo presto, è diciamo, un'età un di mezzo dove comunque si può dare ancora, certo al giorno d'oggi c'è molta più difficoltà perché ci sono anche molti questi, programmi, questi programmi sì. tipo Amici che spornano dancer, sì. cantanti e e è un buon discorso che facciamo musicalmente eh, più o meno eh. c'è molta più difficoltà indubbiamente perché c'è tanta ma ci vuole concorrenza eh, ci sono tantissimi ballerini eh, ma io penso che questa cosa si potrebbe anche risolvere questa cosa dei, dei programmi televisivi, di questi talent, perché a volte possono essere giusti, altre volte no. Però questo è dettato sempre alla base dell'organizzazione di di questi programmi io penso. Questo è un mio pensiero ovviamente. Cioè, perché... ad averli però in maniera differente, sì, organizzarli in maniera differente Sì, perché. Ma anche per per l'artista in sé per sé, per non Signorino. perché comunque presentarsi a un provino. Uh, con 600 persone, ad esempio, è molto difficile sceglierlo uh, il, uh, il, il prototipo di ballerino perché comunque sono 600 persone da, da vedere. Quindi, io consiglierei, questo sempre a mio, a mio parere, a mio avviso, come ad esempio all'estero funziona, di mandare prima un'application, diciamo con uno show reel, con un piccolo video dove comunque si mostra il uh, proprio background in modo tale da anche poter le capacità artistiche. esattamente in modo tale che il uh, coreografo, colui che deve scegliere, può farsi già un'idea se questo, questo ballerino questo, questo può essere un prototipo eh, da poterlo far presentare all'audizione per il corpo di ballo certo, questo, una... questo è una, penso che sia una cosa un po' più intelligente da fare eh, in modo tale che tu uno indirizzi anche più eh, l'artista no? sulla, sulla strada magari riesce a capire più cose eh, però Renato questo... sai, sai dove sta la... te lo dico da uomo di televisione eh, viene a cadere il eh, programma perché quelli non sono realmente dei talent ma sono un po' dei eh, reality no, sì, questo e sì. quindi verrebbe a cadere proprio la struttura di quel tipo, quel genere di trasmissioni perché io credo che loro quando eh, fanno i provini già vedono un po' come io eh, in studio se c'è una collega, una collaboratrice che mi sta a fianco io già so fino a che punto posso lasciarla andare e quando invece no. E Nel caso per esempio di Sara so che io potrei anche andare via, lei condurrebbe sicuramente il benissimo. Quindi è questo che viene a accadere alla fine, verrebbe a accadere la struttura e quindi dietro alla struttura gli sponsor tutto quello che diceva si fa in ambito cinematografico vanno cioè eh, i problemi tramite eh, lo show eh, fa, poi eh, io, fa io fa. penso che sia una cosa un po' più intelligente, più ordinata da fare sarebbe più seria, lo puoi dire lo puoi dire, esattamente, sarebbe più seria. Io questo, è il, cioè, questo è quello che penso, però eh, ovviamente cioè, io adesso ho 25 anni, io sono Renato, io sono determinato, io non davanti a tutte le porte in faccia che comunque ho preso e che continuerò a prendere indubbiamente perché qui cioè siamo è bella ottenzione. la determinazione cioè, perché è anche suffragata dal fatto che sei bravo io ti ho visto, ho visto dei tuoi video e, e posso dire che sei veramente bravo e voglio dire invece volevo chiedere perché ero curioso Paolo, perdona tu hai, hai lavorato con artisti importanti no? Sì. Ho anche avuto, della musica leggera ho avuto la fortuna sì, di lavorare eh, con Eugenio Bennato, con Fausto Mesolella, Via Vion Trave Eugenio amico mio eh, eh, e con Carlo D'Angio che ci ha lasciato prematuramente straordinaria voce erano anche... eh, i creatori di musica nuova di quella fase eh, l'unica persona che rimpiango di non, di non aver conosciuto bene di persona è stato Pino Daniele che era, è venuto fuori proprio giusto prima che io cominciassi la mia attività professionale però poi ho lavorato con quasi tutti i suoi musicisti da, da, da Tullio De Piscopo a James Senese a tutti gli altri e quindi ho avuto questa fortuna poi una grande lezione qui a Napoli noi l'abbiamo avuta dal maestro De Simone che secondo me è una figura immensa che è una voce sempre fuori dal, dal coro che ci ha insegnato tantissimo e che vedeva la musica e la vede tuttora in una maniera personale e che ne è stato poco gratificato perché essendo una voce fuori dal coro è stato sempre penalizzato dalle varie istituzioni e dalle varie cose, se ne accorgeranno tra qualche anno quando purtroppo non ci sarà più che grande persona era e perché non l'hanno valorizzata nel giusto modo è una persona che avrebbe meritato il Nobel perché è una cultura immensa e io ho avuto la fortuna di lavorare spesso col maestro e quindi questo è, devo dirlo. Quasi un impianto, diciamo. Sì, eh, perché lui è un, veramente una persona geniale, una persona di cultura eccezionale ed è un vanto per la nostra città e per la nostra cosa. Noi abbiamo fatto un lavoro sulla tradizione musicale in Campania con la EMI e lui andava negli anni passati ha seguito tutte le tradizioni popolari, le registrava sul campo, poi veniva in studio e trasmetteva, ha fatto un lavoro di trasmissione di una tradizione che purtroppo negli ultimi decenni si è andata perdendo, perché sono morti i, i continuatori di quella tradizione eh, musicale straordinaria che noi abbiamo da millenni praticamente e, e oggi l, questo, questo sistema dei media e delle altre cose ha fatto, ha fatto sì che questa tradizione orale si perdesse mm -hmm. e grazie a De Simone noi però abbiamo ancora delle testimonianze Importante. che possiamo ascoltare e a proposito di EMI sono sparite un sacco di anche di etichette discografiche in quest'ultimo sì. decennio tantissime si, si sono anche inglobate molte Sì, il motivo è chiaro perché eh, avete visto che negli ultimi anni non si vendono più i dischi, la musica la si, la si consuma via internet, la si scarica una volta per io per ascoltare una cosa che mi piaceva o aspettavo che la trasmettessero per radio o mi compravo il disco, il cd o altre cose adesso invece la musica viene considerata un prodotto gratuito e quindi eh, diminu è diminuita la qualità è diminuito tutto e poi è anche, si è anche persa la, la qualità dell'ascolto perché io quello che noto nei ragazzi anche da nostra figlia che pur essendo figlia d'arte è comunque una ragazza di 22 anni eh, una volta c'era la cultura dell'impianto ai fa in ogni casa avevamo un impianto le casse, be da... le casse belle il giradischi bello eccetera e c'era questa cosa di ascoltare la, la musica in un certo modo adesso arrivano i ragazzi col telefonino, maestro, maestro, senta, senta, dal telefonino e noi che ci, ci facciamo un cure così nello studio per fare delle belle sonorità, registriamo orchestre, registriamo pianisti, eccetera, e poi la nostra musica viene ascoltata con le cuffiette, con il telefonino, quando va bene con le casse del computer, e questo è anche un degrado della cultura, della scuola c'è una degenerazione vera e propria di quella che ecco, la musica l'arte come comunicazione proprio della comunicazione musicale sì, in questo, e caso. questo è colpa proprio anche una colpa de, de, delle, delle scuole, de, de, della politica che non valorizza la scuola d'arte, noi siamo in un paese dove abbiamo la fortuna di, di essere una delle patrie della musica, possiamo dirlo noi e la Germania, l'Austria e in Austria e in Germania eh, ci sono orchestre in ogni piccolo centro grandi teatri altre cose sono sparite eh, via via e Renato, e Renato lo può confermare anche se eh, fa parte di un altro settore invece in Italia sono sparite tutte le orchestre non c'è un teatro stabile avevamo anche uno al Viale Marconi che è, sì. stata, è stata trasferita l'orchestra Rai di, di Roma, di Milano eh, esatto. di, no no di... è stata trasferita a Milano la, sì. la tiene in gestione Rai 2 certo. e Marisa Portolano siamo tutti stonati, proprio. No? Eh, purtroppo sì. Siamo veramente tutti stonati. E, e' qualcosa di assurdo. Me lo puoi raccontare, ma come ti è venuta sta cosa? Allora, Dici innanzitutto molti... che cosa siamo allora, tutti stonati. Stiamo parlando del nostro ultimo singolo che si chiama Pazzi e stonati. Esatto. E che eh, all'ascolto può sicuramente. pazzi lo posso capire! Ma stonati, stonati, tu hai una voce straordinaria. Anzi, Stonati, vabbè, uno stato d'animo. Noi certo. eh, diciamo che con questo volevamo fare una fotografia del momento che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, dei nostri stati d'animo confusi, pazzoidi, eh. però in realtà. Questo pezzo non è nato adesso, non è nato nella pandemia, è nato molto prima. Quindi, quindi è un pezzo. Studio, eh, è, è nato 5-6 anni fa, eh, quindi, come spesso accade nelle situazioni artistiche. Tu scrivi qualcosa, esatto, scrivi qualcosa e la metti lì e sì, poi quando ci sarà magari il momento adatto per poterlo completare, per uh, farlo definitivamente. Pandemia quindi c'è manca soltanto stata, una persona, sì, sì, pandemia eh, esatto, nella pandemia abbiamo ritenuto che ci fossero tutti gli attributi necessari per poterlo come viscerare sviluppare, confezionare e, ed è venuto un bel punto noi prodotto. abbiamo un bel po' di domande da prodotto. casa e chiediamo scusa per questa puntata ai nostri amici e qualcuno sì. salterà eh, prima, prima di dare eh, la parola a a Barbara di nuovo, veramente ci scusiamo con tutti quanti voi, siete tantissimi ancora anche questa settimana e noi abbiamo il dovere di ringraziarvi perché avete la bontà e la pazienza di seguirci e spero che sia piacevole questa quest ora di intrattenimento, quindi continuate a seguirci, questa settimana è andata un po' così perché è interessantissimo l'argomento e anche eh, le argomentazioni, scusate lo scontro di parola. Barbara artisticamente cosa volevi dipingere e che non sei riuscita a dipingere ancora? Cosa avresti voluto dipingere? Ah, allora, una bella domanda. Eh, io sono impegnata da cinque anni in questo progetto tombolate. No, ah, prendi il microfono, microfono perché... Sì, sì, eh, una bella domanda. Grazie. Eh, una bella domanda che in realtà elaboro questa... Questa domanda lavoro, mi sono fatta anche io cioè, un, parecchie volte e sto lavorando un po'. Uh, nella mia testa si nascono tante tante idee, forse anche troppe. Alcune non, non riesco, non, credo che non mai realizzerò perché non basterà neanche l'intera vita. Uh, in questo periodo uh, che sto immersa nel mio progetto Tombolati. Fra credo massimo due mesi eh, riuscirò a realizzare tutti tutti i 90 già eh, sto pensando di, di, di, di, di fare una nuova serie serie dedicata a, al Vesuvio al Vesuvio ah mm. bello eh, qualche quadro già fatto e questo è un po' l'anno del Vesuvio lo sapete? Ah, perché so. io girando per gallerie perché ogni tanto vado a rompere le scatole ad amici e conoscenti ho visto delle, delle, delle sagome del Vesuvio stilizzato con dei colori meravigliosi un giallo ocra con a fianco un altro Vesuvio di un altro colore con bordatura, ma sono delle opere d'arte veramente le ho viste al vomero, devo essere sincero molto molto belle e mi hanno detto loro, dice guarda, questo è l'anno eh, a martello, come è stato quello del Pulcinella, del Corno, un po' di tutto. Quindi il Vesuvio ti accodi anche tu. Sì, sì, eh, lo intitolerò questa serie, Vesuvio innamorato. Il primo Vesuvio deve essere <ride> mio, cioè te lo vengo a rubare a casa. Va benissimo. Allora. Anzi, se qualcuno volesse anche far parte dei tommolati, erano cinque numeri, uno me lo so preso ancora già io, quindi sono rimasti quattro numeri. <ride> Sì. Rimasti... sì, sì, sì, prego quali numeri allora, sono rimasti? sono rimasti ultimi cinque numeri quelli che quattro numeri che hanno rifiutato quasi tutti eh, 39, la fune in camera <ride> credo che difficilmente trovi un modello che a questo, questo numero eh, 62, peggio ancora ammazzato. sarà anche difficile trovare un modello <ride> quindi se qualcuno lo vorrebbe vorrebbe questo numero potete mettermi, metterci in contatto su facebook eh, e, e poi scelgo un modello per questo. Gli altri momento. tre? Altri tre, 83, cattivo tempo, 23, non devo neanche commentare questo numero. <ride> Quello un po' più eh, facile, È l'unico positivo che è rimasto, è, è 86, la bottega. E allora quello lo, lo diamo a <ride> No, a me pure il cattivo tempo, non è no. <ride> abbastanza inclinamento. Lo devi pescare questo numero. Devi ah, perché che... quello va pescato, assai, sì. però posso rifiutarlo. Sì, se poi qualcosa... rifiutarlo. Ok, ok. Va benissimo. Torniamo, siamo, siamo, siamo quasi ai titoli di coda. E torniamo eh, dal nostro amico eh, Renato. Renato ribadiamo, giovanissimo, bravissimo preparatissimo, sogno nel cassetto è una domanda stupida che io non faccio quasi mai a nessuno, qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora guarda sarò molto sincero ci stavo pensando in questi giorni ho deciso di, di non pensare più a un uh, ipotetico futuro perché magari prima ci pensavo troppo, pensavo troppo nella realizzazione futura in quel che sarà, in quel che verrà io ho deciso di vivere il presente, vivere il presente per un futuro migliore, per avere una realizzazione personale che uh, mi spetta più che altro, almeno spero che con tutti questi sacrifici che ho fatto, spero di venire guadagnato. ripagato, assolutamente. Quindi voglio dire... Ma prima ho... avevi un sogno in particolare che poi hai detto allora, meglio che... Allora, il, il mio sogno ovviamente è comunque continuare la mia carriera da ballerino, perché io voglio ancora ballare. un progetto Fin quando potrò, esattamente.